Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, finalmente riesco a filmare questo video che come constaterete è da tantissimo tempo che ci lavoro. Ho deciso di mostrarvi, grandi linee, la mia giornata tipica dal punto di vista alimentare qui al mare. tipo inizia la sera prima la sera prima preparo un, in una ciotolina un mix dei miei vari semi che uso sempre nella colazione che come sapete io prendo my protein e sono semi di lino, noci semi di canapa polline, tutti i vari semi e granaglie che sapete che compongono la mia colazione li metto in una ciotolina perché questa è una cosa che richiede un pochino di tempo, soprattutto alla mattina quando sono un po' rincoglionito, stare lì a mischiare tutto. In una ciotola, che poi sarà la ciotola della mia colazione, sminuzzo delle gallette e aggiungo un cucchiaio di semi di chia. Il motivo per cui uso le gallette è che sembra come mangiare il riso soffiato, ma non comprando il riso soffiato ma comprando le gallette spendo la metà, se non un terzo. Questo perché la mattina mi sveglio molto presto, soprattutto quando devo andare al mare con i miei. La mattina la sveglia è verso le 6 e un quarto, 6 e 20, perché i miei vogliono essere al mare alle 8 e mezza. Non abito sul mare, non ho la casa a Porto Venere, ho la casa sulla strada per Porto Venere più vicino alla Spezia. Quindi la mattina bisogna prendere la macchina, arrivare lì, trovare il parcheggio, quindi ci si piega un po' di tempo Per questo motivo mi sveglio così presto perché io amo godermi la colazione Per me la colazione è il pasto più importante della giornata e il pasto che mi soddisfa di più durante la giornata Dipende, se mangio la pizza la sera magari, no? Per questo motivo preferisco svegliarmi presto e sacrificare qualche ora di sonno a letto Perché poi tanto le faccio sullo scoglio quando arrivo al mare quindi una mattina mi sveglio e faccio colazione. Alla con le gallette aggiungo lo yogurt io prendo lo skir come sapete è il yogurt greco della Lidl che ha gli stessi valori nutrizionali e ingredienti del fai o di qualunque altro yogurt greco che trovate al supermercato ma costa la metà quindi uso questo e um... Lo mischio alle gallette tutto e crea un pappone, sì, magari qualcuno lo può trovare disgustoso, per me è molto buono. Anche perché poi ci aggiungo i miei semi e faccio la mia salsina al cioccolato, che è semplicemente 10 g di cacao amaro e acqua. A chi la fa per la prima volta potrà sembrare molto amara, lo è, è cacao amaro e acqua, non c'è niente per dolcificarlo, quindi se volete dolcificarla, aggiungete pure miele o scirocchi d'agave o non so, magari provate a farla con latte, se vi piace di più fate quello che volete. Ecco come mi alleno in vacanza. E aggiungo dei frutti di bosco congelati che tiro fuori prima, magari appena mi sveglio, così che si sciolgono e acquistano un po' di gusto, perché secondo me se si mangia qualcosa di congelato non ha gusto perché è soltanto freddo. Invece se si sono un po' sciolti, si sono un po' amalgamati nel loro sughetto, insomma sono più buoni, un pochino più sciolti prima di iniziare la mia colazione nel mente che preparo tutto mi bevo una tazza di tè caldo sì, è estate, lo so, avete ragione però mi bevo una tazza di tè caldo questo perché magari tiepida adesso e non bollente come d'inverno però è qualcosa che mi piace per iniziare la giornata con calma Iniziare a mangiare non mi piace, a me piace arrivare in cucina, fare un po' di cose, farmi una tazza di tè, iniziare con calma, infatti io praticamente facevo colazione in mezz'ora e 40 minuti, le persone mi odiano. giornata di mare inizia e arriva a porto venere verso le 8, 8 e mezza Qui ci sono le barche dei ricastri Qui stanno costruendo qualcosa Non so che cosa Un evento E questo è il mio mare E quello È il mio scoglio Buongiorno Sì Ah ma io preferisco questo ah. Questo è il mio scoglio Oggi è un po' sporca, un po' tanto sporca. La mia mattinata è molto basic, consiste in stare stesa su uno scoglio, notare, stare stessa su uno scoglio, dormire, leggere, fare le parole crociate o fare una passeggiata per Portovene, non faccio niente di particolare. Quando torno a casa, perché torniamo a casa per pranzo, soprattutto quando ci sono i miei genitori, perché la canicola tra le mezzogiorno e le quattro la vogliamo un po' evitare, ci prepariamo il pranzo. Adesso vi faccio passare alcune ricette, piatti, pasti che mi sono preparata in questo mese, che ecco perché vi ho detto che è, questo è un video su cui ho lavorato molto, perché prima di farlo ho collezionato molte ricette, molti pasti, per mostrarveli in questo video. Allora iniziamo con una pasta basilico questo è un basilico che compro sul Carrugio di Porto Venere ed è un basilico senza conservanti soltanto con ingredienti naturali e freschi ed è buonissimo e non c'è alcun paragone nemmeno con i pesti super costosi che ho preso da Italy quando li trovo a sconto e questo pasto è semplicemente una pasta con spaghetti, in questo caso, con il pesto, perché non volevo aggiungerci cose per cambiarne il gusto, perché è troppo buono così. Ti piace? Eh. Ti piace eh. il pesto? Eh? Usino. Un altro pasto che ho fatto è la mia carbonara fit, alla quale però aggiungo delle zucchine. Una cosa che faccio spesso è arrivare a casa e prima di aprire il frigo per capire o scoprire cosa puoi mangiare per pranzo affetto delle zucchine e le metto su a cucinare perché voglio che la base di ogni mio pasto sia con verdure perché durante la giornata magari tendo a bere di meno eh, pari di minerali quindi voglio mh, reintegrare tutto anche con verdure e fibre quindi molto importante secondo me e come sapete la mia carbonara fitta è fatta con pasta, un uovo mh, bresaula e in questo caso pecorino Un'altra ricetta che ho fatto è che avendo trovato mezzo avocado in frigo, non so bene cosa farci, ho fatto una specie di purea di avocado mettendo in una ciotola mezzo avocado, lime, mh, cipolle e quark e mescolando il tutto con una forchetta e poi con un cucchiaio. È venuta questa specie di purea. Non avendo il muti mix ho dovuto fare così, ma se lo avete utilizzatelo perché secondo me sarebbe venuta molto più cremosa e eh, semplicemente ci ho buttato dentro i gamberetti, dei pomodorini e la pasta. Come avete capito la pasta è un elemento fondamentale infatti anche questa ricetta è una pasta, questa è una pasta che è semplicissima con quark, zucchine e delle noci del Brasile come vedete le zucchine sono onnipresenti, E infatti anche in quest'altra che è una pasta alle vongole questo è un panetto di vongole che ho preso alla metro ed è un panetto da 500 grammi che ho fatto per me e per Jimmy praticamente lo apro, lo metto congelato in padella nel frattempo che cucino le zucchine e taglio i pomodori la cipolla e questo si scioglie. Io personalmente ho tolto un po' di acqua di cottura perché insomma le mongole non ci impiegano niente a cucinare e nel sciogliersi era venuto un brodo così di un litro, quindi ne ho tolto un bel po' e semplicemente ho fatto raccogliere, versato i pomodori, versato le zucchine, amalgamato il tutto con la pasta, saltato in padella e servito, sia per me che per Jimmy che però non ha messo le zucchine le fantastiche! E invece come pasti fuori, perché ogni tanto, soprattutto quando c'era Veronica quando è venuto Jimmy, abbiamo passato tutta la giornata al mare. Quando abbiamo visitato le Cinque Terre, o anche soltanto Porto Venere in giornata. Quindi un pasto che avete visto molto spesso è eh, il solito riso tonno avocado, ceci, pomodorini così, E rucola ogni tanto, se ce l'avevo in frigo E eh, oppure ho anche provato a variare facendo del riso integrale con fagiolini avanzati da sera prima Carote, uovo, albume e bresaola avanzata yeah. Spesso i miei pasti, i miei piatti sono un mix miscuglio di quello che avanza in frigo di quello che c'è e, e in questa casa tutti mangiano solitamente con i miei il pomeriggio si trova qualcosa da fare senza tornare al mare si va al supermercato si va a fare un giro si va di qua, si va di là hanno sempre qualcosa da fare e spesso io nel pomeriggio o seguo loro o mi metto a leggere oppure passo la giornata in modo alternativo. Ad esempio, sono andata a fare delle passeggiate, dei percorsi qui che ci sono. Oh. Mi pattini, luna? Ehi, mi sta pettinando! Torno al mare, dipende da cosa voglio e di cosa mi sento. Quindi le giornate variano e mm, sono vaghe. E infatti, diciamo che, dipendentemente da quello che decido di fare, varia anche il momento della mia merenda. Allora, solitamente la mattina mi porto sempre un frutto, un frutto niente di particolare, niente di troppo pesante, perché comunque sono un continuo su e giù dall'acqua ed è giusto qualcosa per sgranocchiare, qualcosa, tenermi su, insomma, così ho fame un frutto mentre per il pomeriggio dipende, a volte mi porto in giro la prima cosa che trovo in frigo ad esempio una volta mi sono portata dei ceci che erano avanzati e un uovo che ho mangiato con delle gallette oppure ho comprato all'S lunga questi succhini questo qui ad esempio uno di melograno che è 100% melograna e pst, ottimi mentre se faccio merenda a casa e solitamente se questo succede se ritorno al mare tipo verso le 4 Anticipo la merenda, non ho voglia di portarmi la roba in giro, quindi piuttosto la faccio a casa prima, perché magari ho anche fame e eh, dopo il pisolino io ho sempre fame. Posso pranzare, dormire 10 minuti e dopo fame. Solitamente una merenda che mi è piaciuta molto in questo periodo è stato semplicissimo quark, frutta, pesca, frutti di bosco, qualunque cosa, una spolverata di cacao e eh, il burro di mandorle. Quindi qualcosa di molto basic, semplice, ma davvero dei love mangio. Oppure ogni tanto ci siamo fermati anche all'Anguraro, che è un baracchino che vende fette di anguria lungo la strada, e queste sono scelte, le paghi 3 euro l'una, però sei sicuro che mangi un'anguria davvero buona e. La cosa più triste della vita è mangiare un'anguria che non sa di niente. E poi le cene: le cene sono varie, vaghe come i pranzi, ad esempio, questa insalata con. Avocado, ceci, pomodori, insalata, patate e pollo invece del tonno Perché insomma a cena preferisco più qualcosa di più consistente rispetto alla cosa in scatola Che tendo sempre a limitare Oppure una carne rossa con zucchine e eh, farinata La farinata è un street food possiamo dire tipico di qui farina di ceci, acqua, sale, un litro d'olio come al solito, però è deliziosa e l'ho presa molto spesso in questo periodo, soprattutto con Jimmy quando magari tornavamo dal mare la sera tardi, 8-8 e mezza e di mettersi a cucinare non se ne aveva tanta voglia, allora prendere qualcosa così al volo dal panettiere, che cioè già senza glutine è molto più easy una ricetta buona, buonissima, che ho testato la prima volta quando era venuta Veronica è questa montagna di cibo che vi ho adorato perché è verdure, zucchine e carote saltate con degli albumi e curcuma, riso basmati, salsa di pomodoro che non è cruda, è riscaldata in padella e questa ricotta che è ricotta di bufala e ve lo giuro è deliziosa, è troppo buona davvero davvero consigliata eh, oppure abbiamo provato a prendere delle volte degli hamburger quando davvero davvero eravamo stanchi e non avevamo voglia questi sono hamburger che ho preso alla metro abbiamo provato gli hamburger di canina e gli hamburger di Angus 25 anche quella squadra era di Sciabola terza dopo aver battuto anche loro la squadra statunitense adesso vediamo chi cambia e chi cambia buon appetito okay. Un'altra cena tipica che, mi, che conoscete che faccio spesso è uh, riso macinato verdure basic ottima. Non sono mancate le pizze, anche se qui a Spezia non c'è una pizzeria decente. Ho avuto un'esperienza tristissima con la pizza quando sono andata in un, in un ristorante qui a Spezia molto pretenzioso, ma la pizza era disastrosa senza glutine, proprio volevo piangere dopo e per me rovinarmi la pizza è la cosa più triste che mi potete fare cioè, farmi una cattiveria, rovinami la pizza però per fortuna siamo andati a Forte di Marmi a fare serata con Jimmy e ci siamo fermati in una pizzeria lì e lì davvero ho mangiato una pizza strepitosa quindi, meno male, mi sono un po' rifatta su questo e ovviamente, come avete visto anche negli ultimi video non sono mancate le cene fuori al ristorante di pesce che quelle sono... Diciamo che le mie giornate variano Dipendentemente dalle persone con cui sono con I miei genitori Veronica o Jimmy Ho fatto cose diverse Ci siamo comprati in modo diverso Diciamo che quando sono con i miei genitori magari Ho cucinato più a casa Perché si facevano meno cose Mentre quando ero con Veronica o con Jimmy Che comunque si faceva di più Soprattutto con Jimmy che si stava magari fuori più a tardi Ci si godeva il tramonto fino alle 8-8 e mezza In spiaggia Ci siamo più... Lasciate andare nel prendere cose un po' particolari, tipo farinata ogni sera, <ride> sta. E niente, io vorrei concludere qui con questo video, spero che vi sia piaciuto. A me è piaciuto molto girare questo video e tenervi questa specie di resoconto con così tante ricette. So che gli ultimi video non sono stati utili ma più tipo travel vlog un po' noiosi magari per chi è venuto sul mio canale per altri motivi quindi spero davvero che questo video vi sia utile, io vi saluto quando voi vedrete questo video io sarò partita con Jimmy per il Portogallo quindi noi ci vediamo quando ritorno e tante buone vacanze a tutti